Di non demordere, di continuare ad andare. Lo so che sembra che il mondo videoludico non sia qualcosa di adatto a forse una, una ragazza un o qualcuno, un qualcuno che sia in contesto femminile, ma in realtà non vuol dire niente. La mia azienda è la prima come, come diciamo campione, dove il mio team è pieno di donne o comunque persone che mh, sì, non considereresti come far parte di un, una carriera videoludica. Quindi non demordere, vai avanti. Se ti piace, non, nessuno ti può fermare.